Per chi non lo sapesse, questo cellulare è un Nokia 3310, uscito nel 2000 l'equivalente del pandino a 4 marce. Non fa molte cose, ma quello che fa, lo fa bene ed è anche indistruttibile. Un mesetto fa circa mi trovavo all'aeroporto all'imbarco nella fattispecie per Catania, dovevo andare a un matrimonio, e ho visto una signora con questo cellulare, ancora funzionante dopo più di vent'anni, e mi sono ricordato di una funzionalità anzi di un gioco che questo cellulare ha sto parlando di Snake la storia di Snake è una storia impressionante quindi andate a guardare questo video per scoprire di più sigla in questo nuovo video di FK Storia io sono Valerio e oggi vi parlo della storia di Snake ma prima di cominciare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale e inoltre se volete seguitemi su Instagram qui troverete il mio tag dove porto anticipazioni su video che pubblico in questo canale e anche foto del mio quadrupide. in questo momento io mi trovo a Montpellier per un viaggio di lavoro come ne parlavo in questo video short che ho fatto non vedo l'ora di tornare dal mio epilua. Benissimo, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alla storia di Snake. Dobbiamo fare un salto indietro di esattamente 27 anni. Siamo in Finlandia, la stessa terra di quando ho fatto questo video di IRC. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. La terra di Babbo Natale, del cazzo merda delle persone che si fanno il bagno nel ghiaccio almeno non so quanti gradi. Per chi non lo sapesse, la buon vecchia Nokia è un'azienda europea, un'azienda finlandese, tra l'altro. All'epoca era quello che adesso noi definiamo una start-up. È un'azienda che stava crescendo e hanno assunto un certo Armando Tanelli. Questo qua. Non so se Tanelli è il nome, Armando è il cognome, non l'ho capito. Mm, non lo so. Lui lavorava la notte come ingegnere del software e aveva qualche esperienza nel sviluppare videogiochi. e Infatti, fu incaricato dall'azienda di sviluppare un gioco e quindi lui si mise a sviluppare questo gioco. Snake, che non è un gioco di per sé nuovo, già esisteva nella versione arcade con tanti varianti, con nomi diversi, ma alla fine il succo è sempre lo stesso quello di pilotare quello serpente nel cercare di mangiare le cose che trovavi nel piano di gioco ogni volta che lo, il serpente mangiava cresceva sempre di più l'unica difficoltà era quello di non toccare, diciamo, parte di se stesso perché in quel caso si perde, cioè si muore per Tanelli o Armando, come il diavolo si chiama? non lo so se è deciso, come vi dicevo lui era convinto di sviluppare una funzionalità per un cellulare che alla fine non era molto diversa dalle altre funzionalità che c'erano all'epoca, tipo la rubrica o la calcolatrice. Lui, vabbè, faccio sto giochino, me l'ha detto l'azienda. Lui non aveva idea che in realtà quel gioco avrebbe cambiato per sempre. Il mondo della telefonia cellulare, è una fattispecie, ha dato forma a quelli che poi sono gli smartphone moderni. Che poi il primo Snake non era nel Nokia 3310, era un altro telefono. Tra l'altro, nel Nokia 3310 c'era Snake 2. Comunque, riprendiamo. Quello che lui ha fatto, in realtà, si può considerare il primo gioco per dispositivi mobili. Non proprio il primissimo, ma uno dei primi a diventare super, mega, strabiliantemente famosi. Infatti. Per il via di questo gioco è stata creata un'industria, ovvero l'industria dei giochi mobile, che ogni giorno vale la bellezza di circa 100 miliardi di dollari. ¡SO SOLDI! In ogni caso è sempre meno della metà di quello che ha Elon Musk. Però c'è da dire una cosa: Armando in realtà voleva creare Vegas. il problema è che Tetris dove, eh, era un gioco comunque che aveva dei diritti se loro volevano metterlo in commercio insieme al cellulare doveva pagare i diritti all'azienda che teneva i diritti di Tetris, tra l'altro non so se voi lo sapete, l'azienda Russa era nata durante la vecchia Unione Sovietica, quindi ho detto, vabbè, facciamo questo gioco basato, come vi dicevo, su altri giochi che stavano in passato, chiamati Warm, Nibbler, uh, vari blo Blockade. Ce n'erano diversi, tipi. ma alla fine, come vi dicevo fa, era sempre la stessa modella di gioco, più o meno. Il gioco era diventato talmente così famoso che quando la Nokia ci lasciava un nuovo telefono, la gente, quando andava a comprarlo, diceva: Ma qua c'è Snake perché volevano Snake, tutti volevano giocare a sto gioco ne erano innamoratissimi nonostante non sia veramente il primissimo gioco per mobile è di certo il gioco per mobile più giocato di sempre perché è stato messo in circa 350 milioni di dispositivi cellulari ovviamente per il programmatore, per il nostro buon armato, per lui come vi dicevo lui non aveva concezione di quello che stava creando ma lui era una giornata in ufficio in cui si sedeva e iniziava a programmare e cosa stava programmando? alla fine un rettangolino che cresceva man mano che mangiava diversi pixel alla fine, all'inizio all era questo poi con Snake 2 si è dato via un po' più di grafichetta comunque con i mezzi e i display che c'erano all'epoca stiamo parlando sempre di 27 anni fa dunque qual è il record oggigiorno di Snake? non c'è un record ufficiale però ho visto un video su YouTube non so se lo riesco a ritrovare in cui questo ragazzo ha realizzato 2338 punti che è, secondo lui è il record del mondo però a Snake 2 perché comunque quando abbiamo le persone che anche il sistema di punteggio anche perché in Snake 2 comparivano anche delle cose da mangiare bonus che erano a tempo, se il tempo scadeva il bonus scompariva e quindi andava mangiato rapidamente quindi ecco perché il sistema dei punti era comunque importante ad ogni modo io adesso ci giocherò perché non trovato un'implementazione in HTML5 e adesso andiamo a vedere che punteggio faccio Attenzione, pinguini, questo gioco causa bestemmie, soprattutto perché ho il solo davanti. Iniziamo. Allora, non so perché devo scegliere le difficoltà. Mettiamo che cazzo ne sono medium. Oh, stiamo giocando, stiamo giocando. E quando sono bravo a giocare. Ancora mi ricordo in questi giochi da boomer. Bravo il cazzo, però, se manco... Visto, visto, visto? Sono comparsi i bonus a tempo. Questo serpente è velocissimo. Forse era questa la difficoltà che dovevo impostare. Porco d Riproviamo. Video. Eccolo. Eccolo, eccolo Poi sono dei, tipo dei mostri animati Non si capisce che cazzo sono alc Alcune dei bonus sono tipo Tipo questo era Cazzo ne sono, una lumaga Altri si C'è uno che assomiglia un ragno Anzi, Non riesco a parlare perché se no mi deconcentro Se mi deconcentro perdo Perché Addio po' gastavo. Ja stavo ah, Porca madonna mi ricordo che col cellulare era leggermente più semplice, visto che avevo tutti i tasti là, con questi qua, WSD, non mi trovo benissimo. Dai, ci provo per l'ultima volta. Voglio arrivare a 300 punti. Quanti punti avevo fatto prima, non lo so. Vabbè, sono un incapace. Torniamo in Francia. E prima di chiudere, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina. E quindi, ci vediamo col prossimo video. Ciao!